Buongiorno, siamo con Marinella Naraclerio, regista della Compagnia del Zola. E siamo qui come liceo, il liceo scientifico del Giorgio e volevamo farle alcune domande. La prima è come è nata la sua passione per il teatro e qual è stato il suo primo approccio con il mondo del palcoscenico? Allora, diciamo che la passione per il teatro mi viene dalla mia famiglia, nel senso che mia madre mio padre, mia madre più che mio padre erano appassionati di teatro e mi portavano sin sì, da piccola a teatro per cui ho visto a sei anni Madame Butterfly e quindi sono impazzita per, per la lirica e ho visto tanto tanto tanto teatro. Però io studiavo musica, studiavo il pianoforte e diciamo che il primo corso di teatro l'ho fatto per superare l'unpass di suonare in pubblico. Cioè ogni volta che c'erano i saggi io suonavo bene quando studiavo dall'insegnante poi andavo ad esibirmi e la mia esibizione perdeva il 50% del suo valore per cui la mia insegnante mi suggeriva perché non, non ti iscrivi a un corso di teatro il mio insegnante perché nel frattempo avevo cambiato insegnante dopodiché è successo che ho smesso di suonare il pianoforte perché ho avuto un grosso problema alle mani però in compenso ho continuato a fare teatro allora, proprio a proposito, facendo riferimento ai suoi spettacoli, non possiamo passare inosservato il ruolo che è in essi la musica. Lei infatti ha collaborato in opere liriche con grandi maestri, pensiamo a Toni Servillo e al maestro Scardicchio. Ci viene allora spontaneo chiederle che rapporto c'è tra lei e la musica. Appunto, avendo in qualche modo... Ho avuto una vicinanza alla musica non soltanto pianistica ma sinfonica, lirica, sin da bambina. Ho sviluppato una grande passione. Poi mia madre amava la musica classica, mio padre amava il jazz e la musica rock per cui mi sono formata con un panorama abbastanza ampio oh, di, di visione musicale. E la passione per la musica per me è rimasta comunque, una, nella prossima vita voglio fare la direttrice d'orchestra questo sia chiaro e quindi negli spettacoli per me la, la musica è un'altra regia, una regia parallela che si intreccia con la regia teatrale. Continuando, lei ha curato la regia di rappresentazioni teatrali di opere composte da autori di epoche differenti, quali Plauto, Shakespeare e Pirandello, i quali hanno tutti un elemento in comune, la maschera. Ci può spiegare come si è evoluta la funzione della maschera nella storia del teatro? Eh, eh, la maschera è sempre stata diciamo, uno strumento attraverso il quale l'essere umano poteva esibirsi e, e dare l'idea che non era lui, era un altro personaggio. E la maschera nasce nel, nel, nel teatro greco naturalmente come anche amplificazione della personalità. Per cui poi ovviamente a seconda delle culture dei teatri ha perso, ha perso quel senso appunto di distacco ed è diventato qualcosa di mh, riconoscibile ad esempio le maschere di commedia dell'arte dovunque andavi chiunque ci fosse dietro la maschera di pantalone quello era pantalone quindi eh, pantalone poteva essere chiunque l'importante fosse bravo perché lavorare con la maschera è difficilissimo nel teatro antico aveva un'altra funzione appunto era quella di creare un distacco cioè io sono qui sul palcoscenico e la mia maschera è un filtro tra me e quasi il dio perché il teatro lo sapete benissimo nasce come come rituale ma i personaggi che vengono creati man mano spesso nella tragedia appunto erano più personaggi interpretati dallo stesso attore che mutava le maschere quindi ha avuto tante funzioni nella storia Pirandello parla di maschere ma parla di maschere mute cioè le maschere che noi indossiamo per essere qualcosa di diverso da quello che siamo, soprattutto quando o non sappiamo chi siamo o soprattutto non vogliamo far vedere chi siamo, quindi il volto stesso diventa maschera per Pirandello. Continuando, il suo curriculum è ricco di numerose esperienze okay. di erole quinte come regista e come attrice in teatro e addirittura sul grande schermo, luoghi che tra loro presentano diverse analogie e differenze. Potrebbe parlarci di ciò che accomuna questa esperienza e quali invece sono le divergenze tra espressioni artistiche differenti? Allora, sono tante, sono tante esperienze anche abbastanza diverse fra di loro. Io ho iniziato appunto studiando recitazione, ma anche dopo... Due anni che, che lavoravo come attrice mi è stata proposta una regia, ho fatto una volta, avevo fatto una volta assistente alla regia, un regista con cui avevo lavorato come attrice e lui ha detto ah, secondo me tu dovresti fare una regia e ho scelto un testo contemporaneo per l'epoca, avevo 21 anni e scelsi un testo contemporaneo si chiamava La notte degli assassini di José Triana, un testo cubano, tra l'altro messo al bando in, a Cuba, perché era un testo rivoluzionario, raccontava di tre ragazzi che tutte le notti sognavano, mettevano in scena l'assassino dei loro genitori e di tutto il mondo che circondava, perché ovviamente erano ragazzi che rappresentavano un po' la società cubana, soppressa, oppressa, non soppressa, oppressa dagli, da, da, dagli americani questo era un testo anche abbastanza, insomma si riferiva all'embargo e tutto quello che stava passando Cuba in quegli anni, e infatti fu un'impresa metterlo in scena perché non avevo l'esperienza, per cui dissi io prima di fare un'altra regia voglio lavorare tanto come attrice, studiare tanto perché devo essere in grado di indirizzare gli attori verso quella che è la mia immaginazione, perché quando tu... Eh, ecco qui dobbiamo parlare un po' del rapporto tra regista e testo quando un regista decide di mettere in scena un testo è perché leggendo un testo ha iniziato a vederlo a vedere quei personaggi in azione non sono più i personaggi solo dell'autore ma entrano nel tuo mondo e quindi questo dialogo che nasce tra l'autore che li ha scritti quei personaggi e tu regista che li stai eh, Vive, vedendo vivere nella tua testa, diventa un rapporto, un dialogo che poi porta allo spettacolo. E quindi un conto è avere un'immaginazione, è un conto è dire a qualcun altro, a comunicare, a condividere quello che tu stai immaginando con qualcun altro, quindi devi avere molta esperienza. E tra l'altro, più o meno consapevolmente, ho affrontato diversi metodi di recitazione, di, di pedagogia eh, teatrale proprio perché ci sono degli attori che rispondono a un metodo degli attori che rispondono a un altro, ci sono degli attori che se eh, io dico la battuta come vorrei sentirla dire si irritano ci sono alcuni eh, che vogliono, se, fa, fammela vedere, dimmi, fammi vedere come la faresti tu ci sono altri che se gliela fai vedere si irritano e allora io devo essere in grado ma anche perché mi piace, è una sfida di comunicare con gli uni e con gli altri. E quindi ho studiato Strasberg, ma ho studiato anche pedagogia con un maestro russo che si chiama Yuri Halschitz, che ha lavorato tanto con Vassilie, fu un regista molto conosciuto e lui era il pedagogo della sua scuola. Ma ho studiato anche con il maestro Vutkiewicz, ho studiato anche in Italia con Francesca De Sapio, Insomma, ho sviluppato appunto con Dominic De Fazio a Francesca Besapio il metodo Strasberg. Però, e poi con Iuri Alcic eh, ho, ho lavorato sulla pedagogia russa, però poi in, in realtà ho lavorato anche con dei registi, dei capograndi, capocomici, registi italiani, attori italiani come Toni Servillo e Carlo Cecchi. Con loro ho imparato un'altra strada, una grande strada, ho lavorato quando ero molto giovane con Armando Pugliese, Armando Pugliese è un regista napoletano molto bravo, molto conosciuto e quindi eh, anche seguire lui mi ha dato tanto, per cui... Diciamo che i maestri sono stati tanti e quindi ho la mi hanno dato la possibilità di dialogare con qualunque tipo di attore. Per concludere, vogliamo fare l'ultima domanda. Spesso lei condivide la sua esperienza con ragazzi della nostra età. Sarebbe, saprebbe suggerirci in che modo noi giovani potremmo avvicinarci di più al mondo del teatro? Allora, intanto quello che state facendo oggi è già un bel passo, no? fare un'intervista, capire che cosa mi ha portato a fare quello che faccio, che cosa ci ho trovato di bello, perché io ho iniziato più o meno la vostra età, 18 anni, che cosa mi ha fatto continuare, perché cominciare si può, continuare è un'altra cosa. Io mi auguro sempre di più che le scuole stesse capiscano l'importanza del teatro, come l'aveva nell'antica Grecia e come ce l'ha in Inghilterra, non a caso due civiltà che hanno prodotto tanta letteratura teatrale, sono civiltà che hanno badato molto allo sviluppo della comunità, il teatro crea la comunità perché già sul palcoscenico un gruppo di attori sono una piccola comunità che insieme racconta qualcosa appunto all'altra parte della comunità, perché sul palcoscenico quello che succede è che gli attori, poeti, registi raccolgono la vita, quella che gli esseri normali sono impegnati a vivere e se la perdono per strada allora arrivano loro, la raccolgono e la raccontano il pubblico sono i teos, i teos sono coloro che guardano mai è guardare mentre si è guardati, da lì viene la parola teatro perché noi guardiamo il pubblico il pubblico guarda noi quindi se i ragazzi incominciano a comprendere come stare insieme in modo creativo ci saranno quelli che poi decideranno che sarà il lavoro della loro vita, quelli che andranno avanti nella vita sapendo però come stare insieme in modo creativo e non in modo distruttivo. Grazie mille regista, adesso inizieremo l'incontro su Plaudo e tutto il mondo del teatro. Grazie. A te.